Ciao ragazze, bentrovati in un nuovo video oggi volevo mostrarvi come si usa l'Easy Bow Maker di Peppermania, che è quell'attrezzino per fare i fiocchi che ho comprato la settimana scorsa era in super offerta da via l idea, mm, credo che il costo pieno sia a uh, giri attorno ai 7 euro uh, ma non me lo ricordo io devo avergli dato tipo 4 euro una roba del genere Continua a non esserne convinta come vedete io l'ho già aperto e l'ho provato non è difficile da usare eh, continuo a non esserne convinta perché io ho il mio metodo personale per fare i fiocchi e ve lo linko qui da qualche parte perché a me la parte centrale piace che sia piatta e non cicciotta dovuta al nodo eh, questo invece ovviamente avendo un nodo rimane un pochino più spesso lì è a vostra scelta eh, in tanti su facebook tra cui il mio amico Marcelo, che saluto eh, mi hanno detto che effettivamente potrebbe essere utile per eh, quando si fanno tanti fiocchi sempre della stessa misura e in effetti è vero io ne faccio pochi quindi forse a me risulta un pochino più inutile però mai dire mai potrei sempre combinare qualcosa con questo apparecchietto questa è la confezione Dietro ci sono le istruzioni sia in immagini che in inglese, ovviamente è abbastanza semplice e intuitivo e eh, davvero ci vogliono due secondi a farli. L'attrezzina è formato da questa base con i buchini che servono a dare la dimensione del fiocco che vogliamo e questi quattro eh, palettini di cui se ne usano solo due quindi probabilmente due sono di scorta eh, io probabilmente li perderò nel giro di 5 minuti però vabbè questo è un dettaglio e va, che vanno inseriti nei buchini quindi possiamo metterli qui così per fare un fiocco micro eh, qui per farlo uno un pochino più grande qui medio qui grandissimo possiamo metterli così possiamo metterli così insomma girateli come volete io ho scelto di fare Fiocco intermedio quindi vado a fissare i miei due paletti eh, nei primi due buchi. Ok, dopodiché vado a prendere il mio nastro e vado a, ad arrotolarlo intorno ai due paletti mettendo sovrapponendo i due nastri, cioè i due lembi di nastro in questa maniera con la parte destra che si sovrappone sulla sinistra. Il risultato è questo adesso con la mano destra teniamo il lembo sinistro con la mano sinistra e il lembo destro andiamo sotto all'anellino che abbiamo creato in questa maniera questo è un po il concetto dei nodi delle cravatte, se ci pensate dopodiché passiamo il nastro sopra ok questo è il risultato adesso lo centriamo un attimo perché per farvi vedere si è spostato prendiamo questa parte di nastro e andiamo ad arrotolarla al nastro che abbiamo fatto passare prima in questa maniera creando una sorta di cappio adesso non vi rimane che centrare il nodo e stringere Sistemate i due nastri, Ma ovviamente ne viene uno da un lato e uno dall'altro. Okay, sistemiamo i due nastri. Questo è come si presenta sulla vostra piattaforma, sul vostro attrezzino, il rovescio. E questo è il dritto. Come vedete, il fiocco è fatto. Non ci resterà che tagliare il nastro in eccesso. E andare a usare il nostro fiocchettino. Io lo trovo davvero davvero carino. Cosa ne dite? Allora... Dipende dall'uso che ne fate, forse chi fa bomboniere o chi li usa tanto, li usa tanto non so, per fare i fiocchi in nascita o queste cose qua come decorazione, sicuramente è un valido aiuto perché permette di fare la gala eh, perfetta, quindi col nodo al centro, invece quando la facciamo a mano, almeno a me succede che quando la faccio a mano o è troppo spostato da un lato o è troppo spostato dall'altro e il nodo non è mai perfetto, ma soprattutto anche queste due parti, una va da una parte e l'altra è girata dall'altro lato, dal lato opposto, quindi direi che è sicuramente un valido aiuto. Io spero di essere stata chiara, di essere stata spiegata <ride> e vi rimando al prossimo video, vi mando un bacione, ciao!